ok la terra dei morti ci siamo Ah, oh, mi stai sicuramente prendendo per i fondelli. Uh oh Oh, we have No, no, no farlo! No! Hey, go. Oh. Sono da quella parte! Oh! Aspetta, mi ricorda qualcosa. Due campane risuonano in perfetta armonia. Posso immaginare dove porta, ma come faccio ad aprirla? <SILENCIO> okay. Bo, abbiamo tutti gli indizi davanti a noi, possiamo farcela ragazzo! Come diavolo crede di portare quella statua fuori di qui, vorrei sapere? Gesù, questa gente è dappertutto. È là. Oh. Oh. sei così fortunato questa volta! Ah. Uh. Uh. È del tutto inaccettabile. Ma che cosa vuoi da me, Roman? Stanno massacrando i miei uomini! <ride> Difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma. Ah, non è solo Drake, dannazione! Credimi, quest'isola è maledetta! Basta. Prendi la tua gentaglia e vattene. Aspetta, non puoi sbarazzarti di me! Mi devi una parte dell'oro! La tua parte! Eddie, dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Ah, queste sono stronzate, Roma, ne lo sai bene! Abbiamo chiuso, signor Raja. Taikamu! Mattia giallo, si Alan! Mi puoi ricordare perché hai assunto quell'idiota superstizioso? Era a buon mercato. <ride> Beh, pare che chi più spende, meno spende. E cosa mi dici di te, Navarro? Vali il prezzo che ti sto pagando? Il deposito è qui, ne sono certo. Se possiamo fidarci di sale... Saliva... E non possiamo. Senti, sa che lo uccideremo se mente. Non essere stupido, sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro. Perché dovrebbe dirci la verità? A volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso. Mi serve solo un po' di tempo. Trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Me lo auguro. Ugh! <laughs>